È con ecco, molto piacere che do inizio a questa nuova rubrica Gli angeli delle parti del corpo. Prima di tutto per capire un po' meglio che cosa noi intendiamo per angeli, come si manifestano nella nostra vita, come hanno accompagnato l'essere umano fin dall'inizio dell'esistenza umana proprio, passo passo, mano nella mano, vi consiglio di guardare il mio video Angeli e funzioni di realtà. Lì ci sono quasi due ore di video in cui, devo dire, è un'introduzione abbastanza completa. Ma tornando a noi, dovete capire fin da subito che il discorso angeli non ha nessuna connotazione religiosa non ha nessuna connotazione fideistica, tipo qualcosa in cui credere, qualcosa in cui creare un credo, una fede negli angeli, eccetera, eccetera. No. Gli angeli sono visti nella tradizione magica come struttura di realtà, vale a dire ogni cosa che esiste nella materializzazione, nel piano chiamiamolo fisico, quello cui siamo abituati no? continuamente a vivere, qualsiasi cosa che si è manifestata nei piani più sottili dell'esistenza c'è stato tutto un meccanismo per farla manifestare. Esempio concreto, io ho davanti a me una lampada Le lampade non si trovano sotto i ponti Nel senso che qualcuno deve averla progettata Quindi nei piani, quelli sono i piani sottili Nel piano sottile delle idee È arrivata l'idea della lampada E poi qualcuno deve aver messo i materiali Qualcuno deve aver lavorato i materiali Io non oso nemmeno pensare quanti procedimenti affinché questa lampada è qui davanti a me, perché stiamo parlando, per esempio, del vetro e del cotone, il cotone, no? Quella quella teca che a volte ricopriva quelle lampade un po' più antiche, no? Erano coperte da una, un tessuto, diciamo, ecco. Ma capite che il tessuto va indietro fino a tutte, quindi, le piantagioni, piantagioni di cotone che se, eh, hanno, se, se sono riuscite a fare cotone, è proprio grazie alle condizioni climatiche, quindi dell'acqua, della terra, dell'aria, del sole. Così come il vetro, il vetro derivante magari dalla fusione della sabbia. La sabbia da cosa deriva? Dall'erosione eh, marina, calcarea, eccetera, eccetera, eccetera, silicea, fino ad arrivare sempre a strutture molto più grandi di noi. In realtà tutto quanto, se riuscite ad arrivarne alle origini, andate proprio nella sua profondità e andate a scoprire delle cause che sono enormi. Generalmente si va sempre a finire nel sole, poiché appunto il pianeta è derivato dal sole, è come se il pianeta fosse figlio del sole, il pianeta Terra, e se voi guardate ogni cosa e e ne andate alle origini, questo lo diceva anche Giordano Bruno, portando proprio gli esempi no? ne, concreti, fino alla fine si arrivava sempre al sole. Questo per dirvi quanto quello di cui andiamo a parlare non è astratto, ma è semplicemente la causa delle cose. Quindi, mentre potremmo dire che eh, nel principio primo dell'universo che quindi prima di ogni manifestazione, prima di ogni pensiero, il principio primo di tutto quanto, quindi eh, il principio anche uno di tutto quanto, no? Ecco, lì si formano in qualche modo le, de, delle differenziazioni, cioè coloro dedicati alla manifestazione, alla creazione, ma non ancora fino alla fogliolina di abete. No, le grandissime differenziazioni, le grandissime fasce eh, cosmiche, i, i grandissimi eh, eoni di cui nessuno si accorge da quanto appunto sono enormi, no? Bene, qui parliamo di una sorta di progettazione delle cose architettura sarebbe la parola più giusta delle cose, parliamo di bria, cioè degli arcangeli. Quindi azilut è il mondo divino, dopodiché ci sono bria, il mondo della creazione. Però non immaginate la creazione fino all'ultima unghia. Sì, qua sono colorato perché gioco. Co... <ride> ho giocato con i bambini. <ride> e... Fino all'ultimo riflesso che è sull'unghia, vede... lo vedete il riflesso? E questo è creazione, non è che viene da solo. Ma adesso non stiamo parlando di quello, stiamo parlando degli arcangeli. Cioè, tutto prima di tutto è principio, altrimenti non potrebbe esistere, no? Per esempio, la forma rotonda no? Se nell'esistenza non esistesse il principio intellettuale, diciamo, della, della rotondità, come farebbero gli atomi ad unirsi fino a formare un tondo? Non ci sono leggi, leggi di manifestazione, quindi ogni cosa veramente retta dal suo principio primo, ok? Questi sono gli arcangeli, con cui però non si entra in contatto diretto perché un arcangelo è, un, mm, è una potenza così forte, così enorme, così eh, inconcepibile dall'essere umano che è emanatore di cosa? Degli angeli, di tutti gli angeli a suo servizio, a suo... Um, seguito Dove si trovano gli angeli? In Yetzirah Ed ecco che con gli angeli Si sì che si può avere a che fare Perché mentre noi siamo su Assia Gli angeli sono su Yetzirah Gli arcangeli sono su Briah E i nomi divini sono in Azilut Quindi Azilut Uh, sì, nomi divini naturalmente, detto in un'altra maniera, i grandi dei, perché voi sapete già dagli altri miei video che nome divino, cioè emanazione, no? Diretta di Dio, come fosse un diamante con diverse faccettature, una faccettatura è un nome divino, per esempio, no? Uh, Adonai. Vi faccio solo un esempio. Però si sa che i nomi divini... Cioè, ci sono due visioni, però sono tutte e due valide. A volte si usa una, a volte l'altra, a volte una sola, dipende da cosa uno anche preferisce oppure da cosa la circostanza ti impone. Ma noi diciamo, per esempio, che esiste un unico Dio e questo Dio... Usiamo però i nomi divini, perché sono i nomi divini che poi fanno funzionare la magia, usiamo i nomi divini per cosa? Per veicolare un aspetto del divino, ok? Tutto è Dio, quindi eh, tutto quanto, l'atomo, la cellula, il computer, il letto, la distanza, il tempo, la lampada, il sole, la luna, eh, l'oggetto di metallo, io, tutto è Dio. Però io voglio solo veicolare una parte, un'energia, un flusso. Ecco che parlo dei nomi divini. Ed ecco che, per esempio, Adonai non sarà uguale a Eheyeh. Eheyeh io vado a prendere l'aspetto più alto della creazione, dell'esistenza stessa pura, incontaminata, l'essere che cade dentro l'essere. Adonai vado a prendere la materia, la manifestazione. La Terra, da cui poi avremo, per esempio, Adonai Haaretz, quindi Adonai è un nome molto terrestre. Questo però, in altre visioni, come potrebbe essere quella del Paganesimo, però intendo Paganesimo iniziatico, non sempre di religioni, e la magia non ne parla di religioni, capito? Le religioni sono qualcosa che è una degenerazione ulteriore, o comunque per le masse, non fa parte di quello di cui stiamo parlando. Potremmo certamente dire che Adonai è un dio, allora sì, e è un altro dio, tutti però emanazioni del primo principio di ogni cosa, si potrebbe certamente dire così, ok? Sappiatele queste due cose che sono intercambiabili sinceramente, anche perché da Adonai, se volete, viene Diana, e Diana è abbastanza famosa, no? Basta che poi abbiate i pezzi per fare i vostri calcoli, ma, vi dico, sono intercambiabili. A volte l'essere umano ha deciso di adorare queste cose come degli dèi, addirittura di farne la statuetta. Altre volte, forse perché è un po' più maturo, le ha semplicemente mm, percepiti come emanazioni del divino. Farò un video riguardo a questo in cui si spiega Uh, che il politeismo e il monoteismo non esistono, ma esiste solo l'umano. Mm? <ride> Torniamo a noi, carissimi. Questo mio video serve veramente di istruzione, perché i prossimi video di questa rubrica saranno pratici e basta. Cioè io vi comunicherò le conoscenze degli angeli delle parti del corpo. Quindi il come si fa a contattarli, come si, qual è il rituale per chiamarli, cosa possiamo farci, ve lo devo dire in questo video qua. Così che non è che ogni volta vi ripeto le stesse cose. Concludiamo quindi questa piccolissima introduzione, comprendendo bene perché questo mi è a cuore che voi comprendiate che cosa sono gli angeli delle parti del corpo. Sono i, i loro principi. Ecco che cosa sono. Cioè, una mano, per poter essere manifestata, ha bisogno dello stampo nel sottile. Ha bisogno di qualcuno che l'abbia pensata, ok? In qualche modo. Perdonatemi il linguaggio, ma è limitato. Quindi serve un principio. Che cos'è questo principio? È il principio di cui poi tutte le mani del mondo derivano. C'è un principio unico, la grande mano, e da quella derivano tutte le mani del mondo. Quindi la, la, la moltiplicità, diciamo così. Ok? Quindi, un altro esempio. Il regno animale, gli angeli del regno animale. Per esempio, i gatti, no? Noi vediamo tantissimi tipologie di gatti, ma vi è un angelo che, ad esempio, alcuni... Cioè gli antichi potevano chiamare il grande gatto, oppure la grande dea, no? Bastet, che è eh, l'angelo del gatto. Ed ecco perché nella manifestazione della moltiplicità... Noi vediamo tantissimi gatti diversi, ma un gatto, non l'ho mai visto, che diventa un abete, o che diventa un pino, o che diventa una balena, ok? Perché questo? Perché la natura è retta da leggi e vi sono enti che sono superiori a quel che si vede, quindi, in questo caso, il grande gatto, sacro, se vogliamo, è, ok, quindi l'angelo, l'intelligenza angelica che sostiene l'esistenza dei gatti. Ed ecco che nel mondo materiale si manifestano così tanti gatti e anche un po' diversi tra loro perché lo stesso gatto si sta evolvendo e sta scoprendo nuove possibilità della coscienza. Mi capite, più o meno? Mm? E così vale per tutte le specie. Così vale per tutto quello che vedete. Ricordatevi che se voi vedete qualcosa, questo qualcosa deve avere un suo principio per cui poi si manifesta. Ecco cosa sono gli angeli delle parti del corpo. E a cosa ci possono servire? Eh... Allora, io in tutti gli episodi, in tutti gli incontri di questa rubrica metto, l'avete visto anche in questo, un disclaimer iniziale per dire, giustamente, che noi non andiamo a curare nessuno, non andiamo a guarire nessuno e non andiamo a fare false promesse riguardo le guarigioni, eccetera, questo è importante, anche perché quello che io penso è che nel mondo di oggi la guarigione, quindi gli angeli della guarigione, sono manifestati nella medicina. Quindi uno può essere a favore, contro, a favore, contro, però ci serve comunque un grandissimo rispetto per la medicina, perché la ricerca scientifica, eccetera, è lì nella medicina. Poi, ascoltate, che ci siano medici bravissimi e medici che non sanno fare il loro lavoro per niente, è un altro discorso questo. E sono pienamente d'accordo con voi, pienamente, ma un medico che è bravissimo nel suo, nel suo settore, che è veramente bravo, è saggio, avrà acquisito saggezza e sicuramente gli angeli sono con lui. Cioè mi sto immaginando adesso il chirurgo che è lì che sta salvando la vita di una persona e poi la persona è salva grazie al lavoro fatto. Quindi non demonizzate la medicina, perché vedete su Facebook l'articolo che quella cosa è falsa, questi sono tutti lavaggi del cervello, serve sempre un sacro rispetto per qualcosa che c'è ed è manifesto, c'è un motivo se è manifesto, eh? ok, non sarà la perfezione del mondo, perché noi siamo la perfezione del mondo, cioè, voglio dire, eh, te che critichi sempre tutto e tutto, te sei la perfezione del mondo, cioè, capitemi! bisogna un po' maturare a volte, capito? Se lì, appunto, è manifestata la medicina oggi, cioè è chiaro che rispecchia, rispecchia i nostri tempi, no? Magari nel 3000 la medicina sarà differente, no? Così come era differente nel 1000, <ride> cioè, capitemi. Quindi non voglio assolutamente che venga, cioè non era solo un modo di dire il disclaimer, è proprio con il mio cuore che io non voglio assolutamente sovraimpormi alla medicina, alle conoscenze magi ma ehm, ma magiche, perché prima, <ride> perché siccome prima il mago era anche medico, era anche saggio, era anche astrologo, era anche alchimista, era anche, eh, appunto, di questo. perché giustamente le, le discipline, diciamo, le erano riunite in una persona sola, ok? E quindi mi veniva spontaneo dire il mago. No, volevo dire il medico, sicuramente eh, i medici che sono bravi e che fanno la loro professione in un modo intelligente, cioè intelligendo con quel che gli succede, no? In un modo col paraocchi automatico. Perché gliel'hanno detto. No, in modo intelligente, è... cioè, è una cosa divina che si manifesta. Non so se avete visto a volte quei dottori più, anti... più anziani, più... più vecchi, che proprio ti guardano e sanno cosa c'hai. Cioè, questa è la manifestazione del potere proprio divino della guarigione. Ecco. Fatta questa premessa, però, dovete capire una cosa abbastanza curiosa. Cioè che... Per esempio, se io ho il fegato, come funziona questa rubrica e questi insegnamenti? Se io ho il fegato, no? Con il fegato io ci posso far poco. Mettiamo che ho dei problemi al fegato, no? Qui giù, ecco, c ho dei problemi al fegato. Non è che ci posso far tanto io con il fegato proprio fisico. L'unica cosa che potrei fare è prendermi delle pasticche o delle cose così e cosa vanno a provare a fare? A guarire fisicamente il fegato? No! Le pasticche che uno prende, per esempio, per il fegato, ora ormai siamo al fegato, ehm, non vanno a, a, dal fegato e gli mettono il cerottino e lo guariscono, no! Anche se voi ingerite delle pasticche fisiche, cosa succede? Lo sapete cosa succede? Succede che l'informazione della pasticca che avete ingerito va a inserirsi nell'informazione cellulare del bioorganismo del corpo in questo caso, e poi, per esempio, il fegato produce più ormone. Capito? Produce più cortisolo, per esempio, eh? Un esempio. Oppure produce meno bile. Quindi, se ci fate caso anche la medicina allopatica, Funziona in questa maniera, funziona inducendo un'informazione, non ehm, fantasticamente in un modo tipo, per esempio, no? Se io ho una ferita, immaginatevi che ho una ferita qua, ci metto quella polverina bianca che vendono anche alla farmacia, ora non mi ricordo il nome, ed è cicatrizzante. Ma non è che la polverina magicamente, non si sa perché, no, si sa il perché. Cicatrizza perché? Perché produce, le sostanze chimiche presenti nella polverina producono un'attivazione e un richiamo, un accumulo di cosa? delle tue piastrine che vanno a guarire. Quindi il la verità è che il corpo si guarisce da solo, sempre. Non c'è mai nessuno che guarisce il corpo, solo che glielo devi permettere e per permetterglielo ovviamente c'è a volte anche la differenza tra la vita e la morte, no? Um, anche l'esempio che vi dicevo del chirurgo che unisce per esempio due, due vene, no? Eccetera, eccetera. E poi è il corpo che però le rinsalda, le rigenera, le riunisce assieme e, e ne crea... Un sistema che può funzionare altri vent'anni. Mm? Quindi si, cosa si può fare? Anche nella medicina allopatica, poi, quello che avviene, anche se uno non se ne accorge di solito, perché sparlano e sparlano, ma quello che invece avviene è che si dà al corpo la giusta informazione affinché lui agisca, risponda e guarisca. Tutte le medicine anche che trovate in farmacia, eccetera, eccetera, no? Eh, quando te, per esempio, prendi l'antinfiammatorio, cosa fa? Va lì e con l'idrante butta acqua a giro? No! <ride> L'antinfiammatorio agisce su eh, determinati recettori causanti infiammazione e affinché questi si plachino. Mm? Ma se il cuore non si placano, non è che hai ottenuto l'effetto. Fateci caso, tutta la medicina è informativa, agisce sull'informazione. Capite? Sempre. Per esempio, se io ho un ustione e ci metto una crema, mettete quella che vi pare, che funziona dopo due giorni, un giorno, non c'ho già più nulla, ci metto la cremina. Eh, la cremina cosa fa? Avrà delle sostanze vegetali, avrà delle sostanze forse minerali, non lo so. Cosa va a fare la cremina? A guarirvi l'ustione? No! Va a stimolare l'informazione di quella zona, quindi l'informazione cellulare. Ogni cellula ha informazione, va bene? Non solo la testa. Va a stimolare l'informazione di quella zona affinché quella produca una guarigione più veloce della bruciatura. Una guarigione più veloce del, di, quella, di quello che è accaduto. Va bene? Questo... È molto importante da capire, è una cosa sottile, ma dovete capire che anche la medicina allopatica, quando fa delle cose che poi funzionano, sta lavorando con gli angeli. Perché sta lavorando in realtà con le cause che stanno dietro al piccolo sintomo. Non è possibile lavorare solo con assia, cioè solo col mondo della materia e basta. Seguitemi, perché il corpo per guarire deve iniziare un processo, giusto? Intelligente. Un processo intelligente di come si fa a guarire quella cosa. Te lo aiuti con i medicinali, lo aiuti con le medicazioni, lo aiuti con... Però il corpo è lui che muove la sua intelligenza con cui ogni secondo si sta vivi, perché è questo che rende vivi, rima... non è che rimaniamo vivi grazie a noi, eh. Cioè, rimaniamo vivi, se no saremo morti dopo un secondo, dopo un minuto già tutti morti, se dipendesse da noi. No, siamo vivi grazie all'intelligenza biologica del corpo e le sue funzioni ehm, involontarie, tra i quali battito il cuore, pressione sanguigna eh, e tutti gli scambi ormonali che stanno accadendo, biochimici, di sostanze e eh, eh, tutto, eh, tutto, veramente, tutti i sistemi, che poi andremo anche a vedere in questa rubrica, che tengono il corpo capace di vita. Quindi questa cosa qui è retta da intelligenza. Il corpo è intelligente, come tutto è intelligente, mi capite? Quindi il dottore anche odierno, 2020, che va per esempio a farti una puntura di qualcosa, l'effetto che poi avrai che poi ti funzionerà è proprio perché questo qualcosa ha agito sull'informazione del corpo e il corpo, bam, ha risposto con la sua intelligenza, guarendoti. Un esempio finale che vorrei fare sono i vaccini. Per esempio, intendo... ora non intendo i vaccini che sono un po' più sospetti, eh, al mondo di oggi. Intendo quei vaccini che invece hanno salvato tanta gente, per esempio dalla malaria, eccetera, eccetera. No, eh, vaccini un po' più un po' più vecchi, diciamo, che si è visto che hanno funzionato perché hanno salvato tutta la popolazione, per esempio della Toscana, eh, da una malattia che non si riusciva in nessuna maniera a debellare. Allora, eh, il colera, anche, no? Ci sono tante altre popolazioni. Ecco, questi vaccini qua, cioè vaccini che te vedi proprio l'evidenza del loro funzionamento, proprio ta, -ta eh, eh, e infatti sono quelli che tutti poi facevano perché li volevano fare proprio, si vedeva, no? Eh... Eh, sappiate che quando una cosa è buona tutti la vogliono fare non è che c'è da convincere le persone, capito? quando c'è da convincere le persone allora iniziano ad esserci un po' più dei dubbi ma torniamo a noi un vaccino com'è che funziona? il vaccino è la cura miracolosa che arriva e ti guarisce? no il vaccino crea delle situazioni per cui il corpo inizia a produrre antigeni e quindi il sistema eh, immunitario si programma affinché può essere contro questa malattia, contro questo uh, specifico uh, nemico, chiamiamolo, no? Per esempio la malaria, per esempio. Quindi è stato grazie al vaccino... E questa qui è la sottigliezza che dovete capire, che se no gli angeli non li capirete mai cosa sono. È stato grazie al, va al vaccino che il corpo ora è immune? No, è stato grazie al corpo che ha risposto... A al vaccino. Questo, vi ho fatto solo alcuni esempi per farvi capire anche, per farvi capire che ogni cosa, se deve funzionare, sta contattando gli angeli di quest'altra cosa. Sempre. Altrimenti non funziona. Per esempio, quando accendi un fuoco, tu devi contattare gli angeli della creazione del fuoco affinché il fuoco arrivi oggi siamo tutti tranquilli diamo per scontato questa cosa accendiamo il gas ed ecco il fuoco accendiamo l'accendino ed ecco il fuoco prendiamo il fiammifero ed ecco il fuoco ma immaginatevi di essere in una bella foresta non avete niente e dovete evocare il fuoco come fate? dovete materializzare il fuoco qui è più dura eh? è molto più dura accendere un fuoco in una foresta dovete andarvi a strusciare, strusciare, strusciare perché si struscia? perché si, si crea? calore, quindi si sta provando a evocare l'angelo del fuoco che è, ovviamente è anche calore, perché il fuoco non è freddo, il fuoco è calore, si inizia a far così per questo motivo e l'agitazione molecolare proprio delle... De, de, de, de, de, de, de, ecco, l'agitazione molecolare creerà finalmente, se ti va bene, la scintilla, ok? Quindi questo è chiamare gli angeli di qualcosa, chiamarne i principi, cioè la sua condizione, oggi potremmo dire la sua condizione molecolare, ma anche addirittura atomica. Ecco che cosa significa. Ok? S gli angeli sono di diverse anche gradi, Se ne si può, chiamar si può sì, chiamare, contattare la situazione cellulare di qualcosa, la situazione molecolare e la situazione atomica. Questo è invocare l'angelo del fegato, invocare l'angelo del cuore. Questo significa. Cioè, gli strati più sottili dell'esistenza e non è che una molecola la vedi, no? Eccola qui, guarda, la molecola, non la vedi? Giusto? Sono strati più sottili dell'esistenza. Dici, eh, ma oggi si vedono. Sì, col microscopio ottico che cosa fa? Prende la luce, una luce semplice, e la fa passare attraverso lenti, lenti, lenti, quindi la luce che vedete adesso viene vum, dilatata completamente e voi accedete con gli occhi fisici a un altro strato della realtà vedendolo e forse si vedono le cellule. Poi oh, le molecole mi sembra che non si riescano a vedere. Quindi le cellule vivono sicuramente in uno strato più sottile dell'esistenza, ok? Che però ci siamo arrivati, perché proprio accanto a questo ci siamo arrivati abbastanza, già con un microscopio si può assolutamente vedere qualcosa, ok? Um, per gli atomi già è più difficile, okay? Perché sì, questi sono tentativi dell'uomo di fare uh, solo con la sua parte materiale tutto il discorso, ma l'uomo ha, ha altre parti, non ha solo quella materiale, capite? Um, ecco che, per concludere, nemici come gli antichi vedevano, per esempio, gli spiriti cattivi, che erano della malattia, che, per esempio, se uno aveva delle malattie psichiatriche, è... Eh, eh, andai, per esempio, da, da, da, dalla, dalla strega, per esempio, e lei con una purificazione fatta bene ti levava gli spiriti cattivi, ti levava la negatività, oppure dal mago, oppure dallo stregone, oppure insomma, da questo uomo o donna saggio del villaggio, di solito era uno. Ti toglievano, e te stavi meglio, ok? C'erano anche alcune nonne, no? Che toglievano gli orzaioli, che toglievano la paura, che toglievano... Eh, con queste segnature poi... Se ne andavano davvero. Cosa andavano a fare? Andavano a contattare l'intelligenza angelica che sta sotto il tuo orzaiolo. Cioè, scusate, sopra in realtà, a livello di gerarchia. Cioè, te c'hai l'orzaiolo, ma a me non me ne frega dell'orzaiolo. Io vado nel principio che l'ha causato. Lo chiamo e gli dico, tu, vattene. E, quello se ne... e poi l'orzaiolo sparisce da sé. Così come fa la medicina allopatica. Ti dà per esempio la pasticca, quella reagisce, invece di te dirgli tu vattene, quella reagisce sugli strati del, del bioorganismo che eh, controllano la pressione, per esempio, e la pressione ti si normalizza. È stata la stessa cosa, questo ingrediente ha contattato il tuo corpo dicendogli, oh regolarizza la pressione, e il corpo ha risposto, regolarizzando la pressione, lo vedete, è passaggio di informazione, se non passa l'informazione voi non potete fare nulla, nessuna guarigione fisica e basta, non esiste, l'unica forse cosa più materiale di tutti che potete immaginare è il chirurgo che veramente mette insieme dei, dei, dei, dei, delle vene, no, per esempio, de, de, de... però anche in quel caso abbiamo già detto poi è il corpo, infatti può, può reagire bene, reagire male, perché è il corpo che poi alla fin fine capisce l'informazione e va avanti con la sua intelligenza, capito? Quindi sempre, sempre, sempre sono all'opera gli angeli di ogni cosa, perché l'angelo di una cosa è la sua funzione, cioè il principio per cui quella cosa già esiste qui, quindi ehm, non è possibile venirne meno. Se non ci fosse l'angelo non ci sarebbe la cosa, non sarebbe possibile, capite? Diciamo che gli angeli sono il progetto, ecco, sottile, attraverso cui poi manifestandosi tutti gli atomi della materia aderiscono e formano quello che devono formare. È qualcosa del genere, ok? Quindi quando si va, quindi per esempio torniamo al nostro fegato, noi andremo a fare veramente questa cosa qui, di cui vi parlavo. Cioè... Riguardo al fegato, se tu sai come fare, ed è questa la conoscenza che io vi trasmetterò, se tu sai come fare, contatti l'angelo del fegato, cioè la sua funzione pura. Quindi, tu non contatti il fegato fisico, ve lo ripeto, nessuno contatta solo il fisico, nemmeno i medici tradizionali, anche se non lo sanno, tu contatti l'informazione proprio del fegato, quindi ciò che è informazione del fegato tu puoi contattarlo con il nome dell'angelo e in questo modo tu puoi veramente chiedere all'angelo del fegato che guarisca, che metta in equilibrio, che porti armonia, Salute, benessere al tuo fegato. Questo è quello che andiamo a fare e questo è il miracolo che voi riuscirete tranquillamente a imparare. Come vedete non si tratta di miracolo, si tratta semplicemente di conoscenza e di informazione. Vi faccio vedere, adesso condividendo la mia lavagna, i passaggi giusti da seguire per poter fare questo rito, per poter contattare correttamente l'intelligenza angelica e come si fa a chiedere e vi faccio vedere tutto passo dopo passo. Giro la telecamera. Ok, dunque parleremo ancora e ancora dell'importanza degli angeli eh, proprio come eh, conoscenza e, e guida dell'umanità fino veramente dalla nascita delle civiltà, dalla nascita de, dell'umanità, va bene? Però intanto vi faccio vedere le istruzioni per poter poi proseguire tranquillamente questa rubrica e metterla in pratica con gioia e con bellezza, perché veramente voi capirete che se andate a contattare l'ente causa-principio di manifestazione del, di una parte del corpo, voi ci andate a chiedere esattamente a lui, o cioè lui-lei, no? a, que a questa entità, a questa intelligenza, è esattamente l'intelligenza giusta a cui chiedere e con precisione perché a volte quando si fanno i rituali eccetera eccetera si, si commettono dei piccoli sbagli nel senso che magari il rituale va tutto bene però si sta chiedendo a un'intelligenza troppo generica, troppo vasta, quindi per esempio no, per la guarigione di solito si chiede a Raffaele, ma Raffaele è troppo grande come come, mm, come intelligenza, cioè è un arcangelo, siamo ne, ne, ne, nelle vastità. Poi la guarigione cosa vuol dire poi? Mi capite? Cosa vuol dire guarigione? Immaginate quante cose sì, può, può significare. Può significare aumentare, diminuire, allargare, ristringere, svanire. Per esempio, no? vi faccio un esempio concreto. Uno può... Uh, chiedere a Raffaele una guarigione per il cancro, è un... lo sapete che è sbagliato chiedere in questa maniera? Perché tu stai chiedendo guarigione per il cancro, allora l'intelligenza cosa, cosa deve capire? Deve capire che è il, il cancro che, che, che deve guarire oppure tu che devi guarire e perché in questo caso guarire cosa significa? Che tu vuoi eliminare il cancro, lo vuoi bandire dalla tua vita, dal tuo bioorganismo, dalle tue cellule, quindi tu non vuoi guarire dal cancro, guarire tu vuoi eliminarlo, quindi probabilmente tu vuoi una purificazione dal cancro, ma il cancro cosa è? È un'altra un entità che è, ha avuto eh, accesso, diciamo così, al tuo sistema, oppure... Sono alcune tue cellule che sono impazzite e che quindi hanno avuto informazioni differenti e si sono moltiplicate in un'altra maniera che è dannosa. Perché se è così, allora non è vero che devi bandire. Devi riarmonizzare le cellule, riportarle alla loro natura, al loro stato. Quindi mi capite che la richiesta è molto importante, ma è importante anche a chi chiedi. Noi siamo abituati, che la cioè, cioè, siamo abituati a pensare magari che la, guarig la guarigione magica, no? la guarigione sottile, la guarigione anche, anche mistica, sia tipo uh, arriva un flusso verde, io ci passo dentro e sono guarito del tutto al 100%, ma queste cose mica esistono, cioè anche la guarigione magica ha tutte le sue sottigliezze fino all'ultimo capillare del corpo umano. E addirittura, siccome ci sono i corpi energetici, ci sono anche tutti i, i vari canali energetici, si va ben oltre. Quindi magari chi studia il corpo umano si fa, che ne so io, due anni, tre anni di università anatomia, se uno studia la guarigione nella magia, se ne deve fare 15 di anni di anatomia prima di <ride> dire che ha la maestria su questa cosa. Allora... Noi in questa rubrica non andremo a vedere le cose in questa maniera perché eh, sono molto, molto, molto difficili e dettagliate. Se vi interessa ditemelo e piano piano apriamo qualcosa a riguardo perché deve essere proprio specifico. No, io questa rubrica l'ho fatta per tutti quanti, per aiutarvi veramente e voi sappiate che la vostra salute cambierà completamente quando avrete dei problemi di salute, quando avrete qualcosa da cambiare, voi potete, prima di tutto, andare dal medico curante, farvi le diagnosi mediche e vedere cosa c'avete. Perché non è che dici, ho un po' di mal di testa, no, devi capire cosa c'hai. Allora, quando vi hanno fatto la diagnosi però, è lì che voi potete assolutamente aiutarvi chiamando l'angelo di quella zona, l'angelo del cuore, l'angelo del fegato, l'angelo del sistema circolatorio, l'angelo degli occhi, della cornea, della pupilla, della, delle diottrie, no? De, del cristallino che sta dietro l'occhio, eh, l'angelo del nervo ottico, l'angelo di tutte le zone del cervello, l'angelo de, de, ormonale, degli ormoni, di tutti gli ormoni, ogni ormone ha il suo angelo reggente, eh, angelo dello, de, de, del sistema sanguigno, ma anche dei componenti del sangue, no? Globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, ecco, esempio concreto, uno dice, io ho il problema, mi hanno diagnosticato che ho un eccesso di piastrine e questo mi porta a dei problemi di coagulazione del sangue, Pot ecco, questi sono gli esempi meravigliosi in cui voi potete sicuramente andare a contattare l'angelo reggente delle piastrine del sangue. E questo è il modo giusto, perché contattate l'intelligenza giusta, non andate a, a prendere la guarigione eterna, mondiale, universale, è quella, cioè prima di arrivare nel tuo caso specifico c'è proprio il rischio che non ti comprenda ok? invece voi andate proprio su Yezira cioè sul mondo proprio dell'energia no? andate nel mondo dei dei primi principi architettura dell'universo no no andate proprio nell'energia dell'organo nell'energia e in questo modo potete comunicare e chiedere quello che volete chiedergli ecco che problemi al fegato Immaginate una persona che può comunicare con l'intelligenza del proprio fegato. Vi rendete conto? A me piacerebbe che vi rendiate conto di che, cosa si può, di che cosa significa. Il fegato ha intelligenza, no? Perché per fare tutte le funzioni non è che voi ogni minuto siete lì che gli dite produci questo, produci quello, distilla questo. Fai così, fai co no, fa tutto da solo. Perché? Perché ha intelligenza. Hm? Voi andate a contattare quella, l'intelligenza. Ed ecco perché mi scriverete voi poi i risultati che ottenete. Però non è che andiamo contro la medicina allopatica, assolutamente. Veramente facciamo le stesse cose, cioè comunichiamo... L'informazione, quindi per esempio guarisci, con la giusta intelligenza di riferimento. Punto. Niente di più, niente di meno. Va bene? Allora, fermo restato il fatto. Dunque, voi, trovere, voi troverete uh, in questa mia rubrica, troverete anche spesso nei video un pdf nei commenti perché per vostra praticità io scriverò anche un pdf di, di poche pagine però in cui ci sono tutti i talismani da utilizzare per ogni angelo di cui abbiamo parlato nel video in modo che volendo ve lo potete anche semplicemente stampare e ce l'avete mm? è molto importante perché dal video sì, okay, si può fare screenshot però magari è un pochino più scomodo vi metterò anche quindi i pdf laddove serve uh, partiamo quindi a capire come ci dovremo muovere come funzionerà poi la pratica rituale con gli angeli allora fermo restando il fatto che quando voi avete il nome dell'angelo quello c'è cioè nel senso che sinceramente Sinceramente parlando, la vera conoscenza magica ehm, potente che io vi trasmetto è questa, il nome dell'angelo. Ed è un nome reale perché non è ottenuto da qualche grimorio, da qualche... è ottenuto con le tecniche ca cabalistiche, no? Ma anche eh, appunto cabalistiche e di magia araba. Ehm calcolando esattamente la cifra dell'intelligenza. Quindi voi avete la certezza 100% matematica che l'angelo che state chiamando è esattamente quello di riferimento. Perché i dati di calcolo che io ho inserito man mano per ricavarne i nomi sono proprio quelli. Quindi, cioè per esempio, no? Per il fegato, rimaniamo al fegato, io ho inserito fegato per trovarne l'angelo. Non è che ho inserito altre cose mistiche, religiose, no, no. I dati di informazione, ovviamente non è che è così semplice, è un po', è un po più complesso il discorso, però per farvi capire che l'informazione che voi avete è pura. Accanto al nome dell'angelo troverete un numero. Il numero è il numero di volte... In cui va ripetuto il nome per risvegliare il potere del nome, diciamo il nome che, che voi avrete dell'angelo, non è tecnicamente, ovviamente, non è il nome puro dell'angelo, perché il nome puro dell'angelo non ce l'ha nessuno. Voi considerate che angeli si chiamano, per esempio, Micael, Gabriele, Uriel. Tutti gli angeli che voi conoscete, per esempio, delle tradizioni. Hanno dei nomi che però non è che sono veramente i loro nomi, non so se lo sapevate, non sono davvero i loro nomi, sono, significano infatti sempre qualcosa, la luce di Dio, il giusto di Dio, eh, l'estensione di Dio, la potenza di Dio, cioè hanno tutti dei significati in realtà, non è che sono proprio dei nomi. Quindi quello che dovete capire è che per esempio l'angelo del fegato quando ve lo darò, in realtà. È una combinazione specifica che va a chiamare esattamente l'angelo del fegato, va bene? Quindi è un po' come un numero di telefono, ecco perché io vi ho messo anche il numero. Il numero serve per risvegliare correttamente il potere, ok? Il Rohaniyat di quel nome. Quindi, perché quel nome, tac, contatta direttamente quell'angelo. Detto questo, quindi, vi dicevo che già avendo il nome, voi avete tutto, nel senso che sinceramente vi potete anche mettere lì, eh, dite il nome un po' di volte, vi connettete e, e sinceramente, cioè, potete fare anche così ed è fatta. Tuttavia, quando si entra in contatto con gli angeli, io, sono, sono stato, mi è stato insegnato, che si fa sempre in una certa maniera, non si fa mai con superficialità, eh, con una condizione sporca, eh, per esempio nel bagno non si contatta mai un angelo, perché è un ambiente impuro, ma eh, non si fa mai in condizioni particolari perché l'angelo è difficile che ti capisca, per esempio no? Se tu sei completamente impuro, completamente agitato, completamente eh, sì, agitato per qualcosa, no? E tu provi a chiamare l'angelo, l'angelo cosa deve capire da te? Siccome l'angelo vede te nella tua verità, nella tua totalità, sente tutte queste frequenze, rabbia di qua, di là, di su, di giù, e non capisce cosa vuoi. Non capisce proprio ehm, dove vuoi andare a parare, capite? Non capisce l'informazione. Ecco il vero segreto per cui si fanno i rituali giusti, con anche la preparazione rituale giusta, per arrivare a contattare le intelligenze angeliche. Si fa per avere l'informazione pura. Ok, quindi detto questo, inizierete con una fase 1 di PUREZZA RITUALE Quindi, quando voi vole decidete che appunto avete bisogno di chiedere l'aiuto di un angelo invece di mettere il nome oh, "Oh, aiutami tu fate come vi dico e vedrete che il risultato sarà meraviglioso Iniziate con una purezza rituale che significa che dovete essere puri Siccome gli angeli sono esseri puri se voi siete completamente sporchi e impuri, loro non, non si contaminano, cioè non gliene frega niente, capito? È un po' una, un discorso del genere. Allora, una doccia prima di fare il rituale, una bella doccia tranquilla. Eh, abiti, abiti, mentre eh, prima di fare il rituale abiti puliti, dalla biancheria ai calzini, ai vestiti che potete avere puliti, ok, nuovi, cioè nuovi, non per forza comprati il giorno stesso, però se ovviamente va bene, se, se, uno, insomma, se uno poi pratica per davvero, ha anche poi gli abiti proprio rituali, ma non importano quelli, però basta che siano belli puliti e eh, quindi vi farete la doccia tranquillamente e poi vi mettete i vostri abiti puliti, in più dovete... Per un giorno, quindi per esempio lo fate la sera, questa cosa qua, dal giorno prima, diciamo così, voi dovete aver mangiato vegetariano, senza nessun tipo... Eh, no, scusate, mi correggo, vegano, senza nessun tipo di eh, contaminazioni animali. Quindi né uova, né latte, né pesce, né carne, né nulla per un giorno, Ok? quindi per esempio voi decidete di fare venerdì sera il rituale, da giovedì, dal giorno prima, voi sarete vegani, poi dal tramonto in poi non mangiate più nulla del venerdì. Quindi non si è, siete in semi-digiuno, ok? Magari fate venerdì a, a, alle 11, a mezzanotte il vostro rituale, però dalle 18 in poi, diciamo, non avete mangiato più nulla. Allora, questo è sufficiente per il primo punto, che vedete scritto qui, la purezza rituale. Dopodiché avrete pronto il vostro talismano, che adesso vi mostro la sua struttura. Tutti i talismani che io vi trasmetterò sono fatti a questa maniera. Vedete che hanno ah questo qui? Ecco, questo qui è il primo angelo che vi trasmetto, ve lo trasmetto eh, adesso appunto, che è l'angelo reggente del corpo umano. VAMALGAEL VAMALGAEL VAMALGAEL quindi già anche se lo pronunciate una decina di volte voi sentite già una risposta il layout, diciamo così la formazione di questo talismano funzionante è che in alto avrete Agla nome divino che vi serve per il rituale qui a sinistra avrete Enarhanal, Enarhanal, è una R, tipo R, Enaranal, Altro nome divino, molto usato nella cabala, nei talismani cabalistici, per la guarigione, ed è rappresentanza esatta della formula di Mosè che vi ho messo nel video precedente, no? Nel video copertina. Uh, questo è l'angelo reggente esattamente di quella formula, no? Che serve proprio per guarire, che lui utilizzò per guarire la sorella Miriam. Shaddai significa potere. Shadai. Shadai. Bedaftiel. B, B. Bedaftiel. Bedaftiel. Quindi 1, 2, 3, 4 sono le cose da imparare. Vedete questa conformazione qua del talismano che voi potrete semplicemente prendere e stampare. In più, al centro, vedete, allora vedete la stella 6 punte perché perché è il, sim, il simbolo, la, la, sì, la, la, la rappresentanza delle forze che vanno in equilibrio, quindi avete il triangolo sopra in equilibrio con un triangolo capovolto, per esempio tra fuoco e acqua, in modo che l'intelligenza che voi andate a chiamare sia manifesta a voi in un modo equilibrato. Dopodiché... Vedete i punti perché sono, vengono chiamate sigillazioni o sigillature del talismano. Come dei chiodi in qualche modo, no? Dopodiché... Questi qui sono in corrispettivo a, a uno spazio bianco interno. Se dentro la punta, diciamo, no? C'è vuoto, allora si mette anche i punti. Se io avessi scritto delle cose dentro... Alla, alla punte, diciamo, allora i punti non sarebbero stati necessari. È una compensazione. Vuoto, punto. Non si lascia mai nulla di vuoto nella natura, capito? Al centro vedete il nome dell'angelo. VAMALCAEL VAMALCAEL Abbiamo la scritta nel nostro alfabeto, la scritta in un alfabeto particolare che è chiamato anche alfabeto angelico, no? diciamo così, comunque molto funzionante sinceramente nei talismani, molto efficace e abbiamo anche la scritta del nome nell'alfabeto antico di cui avete anche la rubrica su, sul potere delle lettere, sono quelle. Questo talismano vi è sufficiente averlo davanti, tranquillamente. Accenderete anche una candela bianca in cui scriverete il nome dell'angelo dall'alto verso il basso. Scriverete nel alfabeto, ehm, questo, questo nel mezzo, no? diciamo, nell'alfabeto angelico. Da destra a sinistra, eh, mi raccomando, qui siamo da destra a sinistra, da destra a sinistra, sempre Quindi la D non è quella specie di gancio a U, quella lì è la L La D è quella a destra, ok? Um, anche sopra, nell'alfabeto antico, no? Quello uh, antico che stiamo studiando Anche lì la D non è quella, vedete al, no? Alla fine, al, lo riconoscete? Bene, allora, detto questo, quindi, nella candela scriverete in questo, con questo alfabeto centrale il nome dell'angelo dall'alto al basso, quindi in cima, e poi man mano venite giù e lo scrivete tranquillamente con una penna qualsiasi. In questo modo voi siete pronti per il rituale, metterete naturalmente il, um, la candela, nel centro del talismano, con un piccolo portacandela magari, perché poi quando la accendete la lascerete consumare del tutto. Quindi mettete la candela nel mezzo alla, alla stella, diciamo così, avete scritto il nome. Queste cose sono tutte cose che sinceramente non sono importanti per l'angelo, perché l'angelo c'è sempre. Ecco perché vi dico, già se volete fare delle prove pronunciando nel nome... Voi già sentite una connessione, perché c'è sempre, gli angeli ci sono sempre. Non è che sono da qualche parte e te li devi chiamare perché sono da qualche parte, ok? La cosa importante che uno deve fare è connettersi. Questa è il, la chiave, connettersi con, con l'angelo. In questo caso, quindi, um, siete pronti. La prima cosa da fare è un, senza accendere la candela. Un'invocazione vostra spontanea al principio divino di ogni cosa. Ecco che, sinceramente, potete avere qualsiasi credo o religione. Questo qui non è che va contro nulla, va bene? Voi non vi state mettendo dentro un qualsiasi cosa, no? Però stiamo usando la magia delle lettere, dei suoni e delle potenze angeliche. Allora, invocazione al principio divino. Quindi se siete religiosi farete al vostro, se non siete religiosi farete una, una vostra invocazione più gnostica, diciamo, però deve essere un'invocazione spontanea, non ve la scrivo perché deve essere spontanea. Quindi per esempio, no? Uh, o signora, regina dei cieli, regina della terra, dea, madre, infinita, regina di ogni cosa, divina, tu sei a capo degli angeli, ok? Benedici la mia opera, discendi su questo mio rituale e mandami il tuo angelo, Vamalgael, affinché mi assista e mi aiuti nelle cose in cui ho bisogno. Una cosa simile, però vi deve venire spontanea. Questo è molto importante perché vi connette la coscienza con il principio divino, con il principio più alto che sta sopra gli angeli, no? Ecco, dopodiché partirete con la vibrazione di questi nomi divini che vedete nel talismano e questa sarà l'apertura del rituale, quindi Agla, farete Agla... e <laughs> È sufficiente. Avete aperto il canale di comunicazione con gli angeli. Quindi ci volte pronuncerete Vamalgael. Vamalgael. Vamalgael. Ascoltate se la connessione si è stabilita dentro di voi ascoltate bene oppure no. È un attimo, sentirete proprio, bam. Dopodiché farete la vostra domanda, la vostra richiesta. Quindi per esempio, no? Eh, oh grandissimo angelo, tu che reggi la funzione del corpo umano, oppure se ne chiamate altri, no? Tu che reggi la funzione del fegato, tu che reggi la funzione del... Ditelo sempre questa cosa. Guarisci completamente questo mio organo, guarisci completamente questa mia cosa, rendi armonia e equilibrio nelle tue mani con il tuo santo aiuto. Amen. Non è che gli angeli sono stupidi, è sufficiente. Voi avete mosso nell'universo una cosa grandissima. Cosa? Avete chiesto aiuto. Ascoltate la risposta dell'angelo. Non deve arrivarvi le parole, deve arrivarvi la sensazione positiva. Di solito arrivano una sensazione molto meravigliosa. Dagli angeli arrivano sensazioni molto, appunto, eh, estatiche a volte. Più siete bravi, piano piano, e più che capite quello che sto dicendo. Ringrazia... Allora, la cosa importante è che quindi, dopo aver ascoltato l'angelo, voi vi mettete tutte e due le mani nel petto, nel cuore, chiudete gli occhi... E provate l'emozione di gratitudine verso l'angelo ringraziandolo prendetevi un minuto per provare gratitudine dell'aiuto che sarà ricevuto non dimenticate questo passaggio dopodiché avevate aperto il, il canale di comunicazione lo dovete chiudere vibrando semplicemente le parole di potenza in ordine inverso. Quindi inizierete Shadai, bedai. Cosa migliore è che vi allontanate piano piano dal luogo in cui avete fatto questo rito e lasciate che la candela si consumi del tutto. Quindi, il mattino dopo, per esempio, ritornerete quindi prendetevi un porta un piccolo portacandela che sia un bicchierino no che sia che non vi fa cadere la candela ed è sufficiente. Lasciate che quello si consumi del tutto. Tenete eh, la cera da qualche parte e quando poi è avvenuto quello che deve avvenire la cera la potete tranquillamente eh, sotterrare ai piedi di un albero ad esempio, no? Allora, questo è quanto? Ora, domande potrebbero essere la candela di cera di non c'era di qui, di là, di su, di giù, allora... Io sarà che sono un fan della cera d'api, consiglio sempre cera d'api, ma voi dovete capire, per quello che ho cercato di, di spiegarvi in questo video, che agli angeli non è che, non è che lo fate per loro, non gliene frega della candela come è e come non è. In realtà te puoi chiamare un angelo senza nulla, senza candela, né nulla. anche l'incenso, serve o non serve? Mettetelo, un bel incenso, la candela, eh, aiuta perché... Voi, ispirando, no, eccetera, la vostra psiche cambia, la vostra psiche uh, si inserisce in un ambiente rituale, capite? Però non vi illudete che questo serva alle intelligenze angeliche. Le intelligenze angeliche ci sono sempre, sempre, e non, non è che te gli fai qualcosa se gli accendi una candela, oppure se non gliela accendi, ok? Però il rituale completo è quello che vi ho detto. La cosa che potete aggiungere in più è una sorta di petizione, cioè una sorta di, prima ancora del rituale, voi scrivete quello che volete davvero uh, avere, allora scrivendolo, se voi lo fate, sarà forse un po' più potente, sapete perché? Perché scrivendo una cosa voi la state anche coagulando, scrivendo nel vostro piano mentale, nel vostro piano sottile. Quindi, se voi scrivete la cosa nel piano sottile vostro, quando l'angelo vi vede, vi vede scritto esattamente quel che volete, con chiarezza. Quindi io ve lo consiglio di scrivere assolutamente quello che volete, dopodiché lo piegherete per esempio in quattro parti e lo mettete sotto alla candela, se c'è il porta candela, sotto il porta candela, in modo che appunto l'energia della fiamma che se ne va, eccetera, eccetera, vada dentro al vostro foglietto, dentro alla vostra petizione, diciamo così. Quindi poi quando conserverete, conserverete la, la piccola cera rimasta, se è rimasta, e anche il bigliettino lì lo, lo, lo metterete in un angolo, no? per esempio io a volte le candele le metto anche nelle tazzine quelle trasparenti del caffè trasparenti, no? sono degli ottimi porta candela quindi terrete tutto così fino a quando non si è manifestato allora non si chiede questo rituale quante volte va fatto di qua e di là una volta va fatto non chiedete più volte quindi per esempio due volte la stessa cosa a un angelo. Perché l'angelo ha capito. Non è che c'è da fare altre cose. Ha ricevuto la tua richiesta di aiuto e la porterà affinché attraversi i piani della manifestazione. Quindi che so io, per esempio, il flusso sanguigno del fegato inizia a andarti meglio e quindi a togliere i coaguli che si erano creati, capito? Oppure vi può anche succedere che nei giorni successivi vi arrivano degli insegnamenti, state molto attenti, dovete, ricordatevi un'altra cosa molto importante, dovete collaborare con i processi di guarigione, con i processi di trasformazione che vi avvengono grazie all'aiuto degli angeli. Gli angeli spesso vi insegnano anche, quindi per esempio vi faccio un esempio un po' assurdo, però cercate di capirmi, per questo discorso del fegato vi potrebbe capitare che il, il giorno successivo, mentre siete lì che bevete il vostro caffè, vi va di traverso, tossite un po', quasi che rimanete a, a strozzati, no? E poi tutto d'un un tratto collegate e dite, aspetta, cavolo, io ho fatto il rito del fegato, ecco questo è un insegnamento, vi sta dicendo l'angelo di non assumere mai più caffè se vuoi che ti guarisca il fegato, non voglio dire che il caffè fa male al fegato, per favore, passatemi il paragone, ma per farvi capire che a volte le cose arrivano con la vostra cooperazione, non senza di voi, quindi state semplicemente tranquilli, però attenti a quel che poi vi succede dopo, capite? Per esempio se uno lo fa per le vertebre della schiena, no? che ci può avere un'ernia, ci può avere, ecco, se contatti l'intelligenza delle vertebre, ovviamente, queste lo sanno come, come, come riaderizzassi, no? Eh, però ti potrà capitare, per esempio, di eh, incontrare ovunque, per esempio, per cinque volte, casualmente, il volantino de, de, de, del Pilates e l'annuncio del Pilates e l'amica la che ti telefona e ti dice che c'è scritta Pilates. Cioè, capito? Tre volte mi arriva Pilates, nella giornata che io non ho mai chiesto nulla di Pilates. Allora forse è un messaggio, messaggio che mi dice che devo iniziare Pilates. Non lo so nemmeno io perché, ma probabilmente è proprio quello che mi aiuterà in questo. Cioè seguite poi il flusso che avete creato, perché voi credendo l'aiuto di un angelo avete dato il via... Al flusso, avete già dato l'inizio, avete già. Non è che può non funzionare, capito? Però potete voi opporvi e non ascoltare, non seguire l'insegnamento. Allora, se l'uomo rifiuta di seguire l'insegnamento, vuol dire che non è pronto. Che deve ancora soffrire, deve ancora passare le pene che deve passare affinché capisca meglio il discorso. Quindi questo era molto importante dirvelo, sono contento che mi sono ricordato. Mi raccomando, chiedendo davvero l'aiuto di un angelo, da quel momento in poi l'angelo vi aiuterà. Quindi, se voi vi aiutate, lui vi dà per esempio 10 per di potenza in quello che state facendo, capite? Però c'è sempre poi una collaborazione. Questa è la mia esperienza e anche l'esperienza delle persone che io ho, ho aiutato in questa maniera. C'è sempre una collaborazione, è un po' come se l'angelo sempre ti testa personalmente per capire se davvero vuoi in questo caso guarire, oppure hai bisogno di un altro pochino di tempo per eh, maturare alcuni aspetti per cui appunto questa malattia, questo acciacco, questo deficit ti sta invece cercando di aiutare, cercando di, di, di, di far maturare questo anche è un altro aspetto molto importante ottimo carissimi amici io spero di esservi stato utile con, questa prima, con questo primo incontro e vi farò il pdf anche di questo in cui vi scriverò le istruzioni rituali passo per passo perché sono molto molto importanti dal prossimo video noi andremo veramente nell'anatomia del corpo cercando di scendere fino a più che ci è possibile, e vedrete le intelligenze del corpo, quanto sono sagge, alcune quanto sono antiche, cioè alcune intelligenze sono così antiche che risalgono ai tempi preistorici, ma non ai tempi dei dinosauri, anche prima, ai tempi protozoici, cioè veramente ai tempi proprio in cui gli anfibi, no? eh, i pesci, per esempio tutto ciò che abbiamo in comune con i pesci, è chiaro che risiede ai tempi ancora più antichi dell'evoluzione, quando ancora c'erano solo pesci e ancora non erano usciti dall'acqua, no? Di questo stiamo parlando, di potenze veramente antiche, ma che tutt'oggi sono attuali e viventi. E vedrete che proprio in questa maniera, muovendo semplicemente le intelligenze del corpo, il corpo chiamiamolo così fisico, non farà altro che rispondere, trasmutare, obbedire alla propria intelligenza, così come di fatto sta sempre facendo giorno dopo giorno. Benedizioni a tutti voi e ci vediamo nel prossimo video.